Buongiorno e benvenuti a DF News, l'appuntamento settimanale che fa il punto sulle principali notizie di fisco e lavoro della settimana che sta per chiudersi e butta un'occhiata prossi, sui prossimi appuntamenti, sulle prossime eh, scadenze o eh, novità in arrivo. Questa settimana è stata caratterizzata senza dubbio dall'assegno unico, eh, dall'Impsil, il nuovo calendario per il pagamento degli importi, l'articolo di Francesco Rodorigo e eh, appunto riporta quanto è stato indicato dall'Inps nel comunicato con i nuovi importi riguardanti l'assegno unico eh, e lo stesso comunicato ha eh, mostrato come vengono aggiornate le modalità di pagamento della prestazione. Il nuovo calendario mensile prevede una distinzione tra gli importi che non hanno subito variazione e quelli che invece sono cambiati rispetto al mese precedente. All'interno eh, dell'articolo sono riportati i dettagli ed in particolare il nuovo calendario prevede che dal 10 al 20 di ogni mese sarà pagato l'importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente, mentre dal 20 al 30 di ogni mese sarà erogato l'importo per le nuove domande inviate nel mese precedente per gli assegni che nel mese precedente subiscono variazioni per via dei cambiamenti nelle condizioni del nucleo beneficiario e eh, dell'ISEE i principali eh, dettagli, ma eh, per il resto vi invitiamo a leggere l'articolo. Un altro tema che è stato protagonista della settimana è stato l'equo compenso. Il testo è legge con le novità per i professionisti, l'articolo ancora una volta di Francesco Rodorigo, il disegno di legge sull'equo compenso per i professionisti è legge, il DDL è stato approvato definitivamente in Parlamento lo scorso 12 aprile e eh, prevede che eh, si debba corrispondere una retribuzione adeguata per gli autonomi nei confronti di grandi committenti e pubblica amministrazione. Eh, un ulteriore passaggio che si aspettava eh, da tempo, da eh, quasi due anni, il testo è stato approvato ed è atteso in gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda i parametri saranno individuati con appositi decreti ministeriali e eh, l'equocompenso si riferisce a, a rapporti con i cosiddetti contraenti forti, ovvero quelli che nell'anno precedente all'incarico hanno impiegato più di 50 lavoratori oppure che hanno ottenuto ricavi per più di 10 milioni. Ci sono quindi novità in arrivo. E, eh, possiamo dire positive per i professionisti. Eh, altro protagonista della settimana è senza dubbio il modello ISEE 2023, è arrivato il portale unico IMSS per la modalità precompilata con il messaggio 1345 dello scorso 11 aprile, eh, l'istituto comunica il rilascio del nuovo portale unico ISEE, il nuovo progetto rientra nell'ambito del PNRR per semplificare la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e l'istituto appunto fornisce le istruzioni per la navigazione nel portale e l'inserimento dei dati si tratta eh, di una eh, modifica che eh, rientra tra i passaggi per semplificare eh, la vita eh, dei contribuenti eh, i dettagli sono stati forniti dall'Inse, li potete trovare all'interno dell'articolo Altra novità anche sul fronte eh, super bonus, in questo caso si tratta più di un'ufficializzazione in quanto eh, le novità del decreto cessioni sono arrivate in gazzetta ufficiale l'11 aprile dalla proroga delle unifamiliari alla cessione del credito, oltre la scadenza del 31 marzo scorso. All'interno dell'articolo trovate una panoramica delle novità, sono molte e riguardano eh, diversi temi eh, tra questi c'è il super bonus appunto per villette unifamiliari, la cessione del credito delle spese del 2022, la possibilità di utilizzare le somme in detrazione in 10 anni, la trasformazione dei crediti in BTP, le misure sulla responsabilità di chi acquista i crediti, le norme di interpretazione autentica e il ripristino della cessione del credito. Eh, passiamo ora all'ultima parte della rassegna stampa che è quella che cerca di buttare uno sguardo sul futuro e eh, sicuramente eh, nei prossimi tempi si parlerà ancora di rottamazione quater in quanto si avvicina la scadenza della domanda tra i servizi online e consigli dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, l'articolo è di Rosi Delia e fornisce tutti i dettagli sull'appuntamento del prossimo 30 aprile, la data ultima per presentare domanda di accesso alla rottamazione Quater. I servizi online guidano i contribuenti nella richiesta e il consiglio dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione è quello di anticipare i tempi per evitare i rallentamenti del sito e del portale eh, dell'ultimo minuto che potrebbero poi portare a far perdere la possibilità di definizione agevolata delle cartelle. Le cartelle in questione sono i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e per usufruire i benefici è necessario presentare un'apposita domanda appunto entro il termine di fine mese, ovvero del 30 aprile. Questa è l'ultima notizia per oggi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo venerdì sempre alle 13.30. Arrivederci!